Buongiorno bambine. Ciao. Ciao. Dove stiamo andando? A fare un'escursione in barca. Per la prima volta andiamo a fare un'escursione. Sei contenta? Sì. Sarà bellissima, poi faremo vedere tutto. Ok? ok? Anastasia non vuole essere ripresa perché è mattino presto ed è stanca e ci vediamo dopo. One hour dopo. Buongiorno amore, avete fatto il riposino? Anzi, lei lo sta ancora facendo. Dai, mancano 25 minuti e siamo arrivati, eh? Porta pazienza, che qua ci sono un po' di curve. Vane, si sale. Guarda. La prima sosta dobbiamo scendere, ok? Ani, siediti amore, io mi siedo qua. Vi piace? Siamo appena partiti. Eh? Contenta amore? Sì? Hai caldo? Adesso parte c'è un po' d'arietta, va bene? Ragazze, si vola! Uh! sta facendo il nostro stesso tragitto, stanno andando nelle grotte ma non c'era più posto e quindi noi siamo salite su questa, hai capito? Dopo le grotte ne prendiamo un'altra come questa che ci porta a fare gli altri giretti. C'è una spiaggetta là fondo, hai visto? Una galetta La grotta, ecco! Guarda quante ce n'è, Vane di grotte, guardate intorno! Ma barca poi? Dove ci porta? Quale barca? Questa? No ma quella barca... Ascolta Anastasia, noi quella barca non la prendiamo L'avremmo dovuta prendere per venire alle grotte Ma non c'era più posto e abbiamo preso questa ah! Dopo, quando andiamo via dalle grotte, ne prendiamo un'altra come questa Per andare a fare un altro giro, ok? a visitare altri posti Ani Anastasia hai visto adesso entriamo dentro queste grotte hai visto? è il colore del mare l'hai visto sì. è bello stai con me stai qua Anastasia Guarda. stiamo entrando nella grotta guardate adesso si accosta qui e saliamo sulla passerella. guardate che mare ma che meraviglia hai visto ti piace siamo dentro la grotta eh ti piace amore eh? sei curiosa Vane? Ti è piaciuta la visita in grotta? Ani? Adesso andiamo a fare il bagnetto? Eh? Ti sei stancata un pochino dentro la grotta? E là c'era una carina, una persona, carina. Sì? Che è la che parlava e ci spiegava tutto? Giusto? L'hai salutata? Ho visto. Va bene, andiamo a farci un bel bagno, aspettiamo di arrivare. Andiamo a fare il bagnetto? Che Ma siamo arrivati? Perché? Amore, ma vieni a fare il bagnetto. Tu vieni al mare a fare il bagnetto? Sì. E tu non puoi restare qua da sola Anastasia? Ani? Vieni? Perché? Ma non puoi fare non fare il bagno qui? Dai, è da matti! Dai, vieni! E allora rimani qua da sola, noi andiamo. Ciao ciao bella! Sì. no ma se siamo andati via con la barca col traghetto no no, non eravamo qua dentro One hour later. possibile acquistare caffè bibite fresche o panini caldi presso il bar sul ponte principale hai fame lo vuoi il panino? Porto, porto, porto, bancho, eh? andiamo a prendere il panino va papà? tu hai fame Ani? Anastasia hai fame? Non è, non è fame? è andato a prendere dei panini ok No, stai qua. Okay. Perché la barca è in navigazione rischi di cadere, ok? Devi stare ferma. Ti è piaciuta quella, quel mare Vanessa? Non era un paradiso? Stupenda, meravigliosa. Ragazzi, ammirate il panorama. Guardate che mare, fantastico. Qui c'è Anastasia. Siamo arrivati in paradiso. Ragazzi, sta arrivando il temporale adesso vale fame e siamo in un posto paradisio come avevo già detto guardate quanti sassolini belli che ci nuovo, sono un uovo cosa vorresti mangiare patatine. patatine ci sono le patatine sono nella borsa gelato ti mangi il panino che hai avanzato no, sul traghetto lì. ma se piove cosa facciamo qua non so più addirittura io sento i tuoni tu li senti? ma scusami una cosa, eh. tu senti ma tu quelli là con gli ombrelloni ovviamente non sono quelli là che sono andati li casa. Li son da casa se li sono portati da casa sì sì, ah, sì. Eh, certo. Si portano, è certo c'è chi si porta l'ombrellone c'è chi no come noi ma comunque in queste calette ci sono posti ombrosi se no ho detto. io ho una paura che arrivi il temporale ragazzi no detto, non sappiamo cosa fare mia. anche perché non c'è il nostro traghetto e, e dobbiamo ho detto aspettare ho detto, fino alle 4 e, e poi mezza ma come fatto che non vedo neanche sì, una strada sì, sì. la del sì. sì, sì, sì, arrivare sì, Ani ah. Ani se piove cosa facciamo? Sì. ma lì in fondo sta arrivando una mano. e ma non è la nostra vedi che stanno salendo delle persone sono le persone che sono arrivate prima di noi ah dietro c'è la nostra Mamma, una... Vabbè, sì, cioè, vedo una... Una dietro. a noi manca un'ora e mezza per imbarcarci praticamente siamo appena scesi e sta per iniziare a piovere speriamo non piova e che sia una nuvola passeggera Mamma. Ma ci credo poco guardate qua sopra come nero sembra la nostra sembra... No. Senti, senti i tuoni? li senti? no è la barca no amore sono nato. i tuoni Mamma. guardate che Bel quello lì che ha fatto il tuffo quello lì alla capovolta. Quando si è giocato con il testa ha fatto... Dalla l'acqua dal naso? No, dalla bocca. dalla bocca. Mamma, non so più la mano. Oh no. Ah. Hai visto che belli questi sassolini? Sì. Eh? Sì. Mamma, guarda, Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Mamma mia, poi me ne dai una fetta? Sì Ragazzi sta piovendo Ma sta piovendo goccioloni Perché sul mio piede cadono delle gocce giganti è Vero eh, goccioloni Ani, dobbiamo scappare adesso Vediamo È lì No ragazzi voi non potete capire Qua piove di brutto Non so se si vede nel mare ci sono le gocce. E Vanec vestiti! Ma perché? Ma come? Perché? Mettiti perlomeno l'asciugamano! Guarda! Qua ci si stanno si stanno vestendo tutti! Ani, mettiti l'asciugamano! Non ci posso credere! Vane, non in testa! Ah sì, anche in testa, giusto? Ma che sfortuna! Dai! Ragazzi sta grandinando non ci posso credere Vane copriti Che grandina Muoviti Ci sei? Metti la Vane Metti la ciabatta No ragazzi ma questa è sfortuna la Hai visto che è finito? Sei più tranquilla? Eh? Adesso esce il sole, Ani, ok? Sei tranquilla, amore? Vane, cosa hai fatto? Ti sei fatta male? Per forza, ti sei messo a scavalcare scatole piene di tutto e di più. Amo! Guarda che roba, guarda che roba, ti sei messa a scavalcare cartoni pieni di plastica e di ferro. Andiamo subito a disinfettarlo nell'acqua del mare. Eh? Dimmi amore. La prossima barca quando arriva la prendiamo, la nostra. Sei tranquilla adesso? Questa eh? è quella? no no, non è quella perché io ci ancora un'ora e mezza. Ma un'oretta, dai, ti sei calmata Ani. Aspettiamo a vedere se arriva l'arcobaleno, ma ne ho i dubbi perché comunque è smesso di piovere. Andiamo Vane, andiamo a disinfettare guarda. il piede. Cosa hai fatto? Vedi che qui è gonfia, viola. Ma ti sei fatta male prima quando siamo entrati di sotto? No. Quando siamo andati a ripararci? Eh? Guarda, perché qui è viola. Ma sì, lo vedo che è viola, perché? Ma che disastro oggi? Questa giornata doveva essere stupenda. Ma ieri? Qua sei caduta ieri, sì. sì. È vero, fa vedere. È vero, sei caduta ieri sera in giardino. Eh vabbè. Eh, vediamo, vediamo. Ah, allora, facciamo una faccina, aiutami mamma a cercare, ok? Va bene. Io ho già trovato uno che fare. La bocca, ah, Scusa. dai, amore, ascoltami. Sei tranquilla adesso? lo, lo Ma, mettiamo. Amore, qui. mi dispiace, ti sei spaventato tantissimo. Okay, Come stai, amore? Bene. Passato il piedino? Bene. Hai disinfettato nell'acqua? Bene. <ride> Ragazzi, a voi è mai successo che eravate in spiaggia e ha piovuto grandinato? Scrivetelo nei commenti. Se sì, cosa avete fatto? Amore, hai 20 minuti per finire il gelato? Perché tra 20 minuti arriva il traghetto capi? ma ancora il temporale sta arrivando no eh cioè tu Vanessa avevi predetto che avrebbe piovuto ancora? Sì. dai per favore wow. oh. aperitivo sulla barca Vane stiamo facendo l'aperitivo sul traghetto mm. Beh, cosa c'è? pecorino olive e pane focaccia. Ani si sta addormentando il mare, come è vero mosso Fabi. torniamo a casa da questa giornata super impegnativa le bimbe sono crollate ma felici okay. siamo arrivati a casa finalmente però è stata una bellissima giornata vero? ti sei divertita? stanchi però felici giusto? È stata un'esperienza nuova, ha pure grandinato e lì ci siamo un pochino spaventati eh, perché eravamo all'aperto e arrivavano giù dei chicchi di grandine giganti e siamo riusciti a ripararci fortunatamente. Va bene ragazzi, il video finisce qua, Anastasia sta ancora dormendo sulla sedia, Do avete dormito tutto il viaggio, bravissime! Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video, ciao!